come regolare infissi in pvc ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo solo di abitazioni private di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi Come si regola una finestra in PVC? Prima di tutto, diciamo che una finestra in PVC è più soggetta a regolazioni rispetto a un altro materiale perché ha delle dilatazioni e tra estate e inverno, tra i vari mesi dell'anno, che fanno muovere la finestra, la fanno calare, la fanno spanciare, la fanno incurvare. Per regolare la finestra bisogna essere un po' portati al fai da te e bisogna sapere molto chiaramente quello che si sta facendo, perché ci sono dei nottolini nel perimetro della ferramenta che consentono di rendere più fluido il meccanismo, ci sono delle viti nelle cerniere, che consentono di alzare da sotto o di spostare in questo senso le ante ma se uno non sa quello che sta facendo e sposta la vita sbagliata rischia o di bloccare la finestra e magari la falsa manovra quella che va praticamente a inibire l'anta ribalta non permette più l'apertura della finestra o nel caso peggiore se uno allenta la vita di una cerniera la finestra può cadere e le finestre in pvc al giorno d'oggi che hanno almeno un vetro doppio sono anche molto pesanti oltre al danno economico è anche molto pericoloso per le persone io consiglio a meno che uno non sia quasi del settore cioè ad esempio uno che monta mobili sa come fa una ceniera, potrebbe farlo ma se uno è un farmacista un commercialista un avvocato cioè è meglio che non si metta a regolare una finestra è meglio che chiami un'azienda che possa fare un servizio di manutenzione noi abbiamo per dire un servizio di manutenzione che lo proponiamo ai nostri clienti qui della zona se sei in giro per l'italia e hai bisogno di qualche consiglio perché magari non trovi l'azienda giusta perché magari vuoi condividere lo schermo con una videotelefonata per far vedere il tipo di problema abbiamo ideato un servizio di consulenza con sistema bisacchi puoi saperne di più su www.blogbisacchi.it e richiede la tua consulenza ciao e al prossimo video